A Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, nell'ex Palazzo Alitalia, trovano ospitalità 180 persone in attesa di alloggio, grazie all'azione di un centro sociale e dell'unione inquilino. Quante persone complessivamente occupano il Palazzo Ex Alitalia a Sesto San Giovanni? In questo momento sono circa 180 persone. Loro per esempio sono qui dal, primo giorno, dal secondo giorno d'occupazione e ad oggi sono ancora qui in attesa che la loro domanda d'emergenza venga valutata. Tu da dove vieni? Senegal. E da quanti anni è che sei qui, in Lombardia e a Milano? Cinque anni. Ma tu hai fatto regolare richiesta al comune di alloggio popolare? Sì, sì. E Bashir, mio figlio, è nato qui, questa abitazione qui. Adesso, 30 giugno, eh, ha, fatto fatto, ha fatto un anno qui. Tu sei un altro dei residenti dell'ex palazzo all'Italia che molte persone per l'esattezza 780 hanno occupato. Esatto. Come sei finito qua? Qual è la tua storia? Allora praticamente il 13 maggio del 2014 ho avuto uno sfratto per morosità incolpevole da una cooperativa di, di abitanti di Cinizzalo Balsamo. Io ero in gradatore tutto quanto col comune, a dicembre mi hanno uh, fatto l'assegnazione per emergenza ma per un cavillo in cui io mm, nel 2008 avevo lasciato una casa che non riuscivo più a pagare il mutuo, sempre per problemi economici, hanno detto no la casa non te la l'assegniamo più perché tu sei padrone di una casa. Ho detto ma la casa non è mia è della banca la sta vendendo, loro niente non ne hanno voluto sapere. Al 1226 per 1 è un progetto che nasce dalla collaborazione di quattro realtà che si occupano in diversi modi di diritto all'abitare o comunque di emergenza abitativa. Quindi, all'interno c'è l'Unione Inquilini, che è la parte sindacale che segue gli inquilini del residenza sociale fino al raggiungimento dell'alloggio della popolare c'è il comitato diritto alla casa Niguarda che è eh, la parte che individua il bisogno direttamente sul territorio, poi c'è il collettivo dei pirati che è una parte artistica di questo stabile, infatti fra poco eh, porteremo anche dell'arte qua dentro e eh, poi io rappresento i della scossa che sono il collettivo di gestione e insieme riusciamo a far funzionare il tutto con eh, 176 ospiti. gente che è già in lista di attesa di assegnazione all'alloggio popolare, ma le, i tempi, il gap che, che passa dallo sfratto all'assegnazione è sempre più ampio e in questo lasso di tempo nella maggior parte dei casi vengono abbandonate a se stessi. Quindi questo posto è quel tampone d'emergenza per andare a eh, calmierare il, il gap che c'è fra lo sfratto e l'assegnazione. L'autosostenibilità di questo stabile è data da diverse diverse attività che svolgiamo all'interno dello stabile tutto per autosostenere il progetto le attività che abbiamo qua dentro abbiamo un mercato più dell'usato e un mercato del baratto in baratto offerta libera la gente anche il vicinato porta roba che ha in cantina e non gli serve più e magari individua qualcosa che gli può servire facendo uno scambio o comunque lasciando un'offerta libera abbiamo una trattoria sociale che dà un pasto completo a 5 euro e forse, forse penso di poter dire che siamo l'unico centro sociale recessito a TripAdvisor. In più cerchiamo di diffondere il più possibile cultura free e il festival, il festival jazz è proprio uno di, di questi obiettivi che ci eravamo prefissi e meravigliosamente riuscito. Per.